Luca Onestini a mattino 5, la verità sul presunto fidanzamento con Ivana. Grande fratello VIP, Luca Onestini, a mattino 5 la rivelazione su Ivana Mrazova dopo la casa. Luca Onestini è stato ospite di Federica Panicucci a mattino 5 proprio questa mattina, martedì 12 dicembre 2017. L'ex concorrente e secondo classificato del grande fratello Vip ha parlato della sua avventura all'interno della casa più spiata d'Italia, sottolineando ancora una volta il rapporto che lo lega alla bellissima Ivana Mrazova. In questi giorni, sul web si era iniziato a vociferare che tra l'ex tronista di Uomini e Donne e la modella cieca ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia. Lei era fidanzata, ma a quanto pare si è lasciata e lui, invece, è ancora single. Ad oggi è lo stesso Nestini a svelare cosa è accaduto dopo la fine del reality show di Canale 5. Luca Onestini e Ivana Mrazova Tutta la verità a mattino 5 da Federica Panecucci. Luca Onestini ha rivelato a mattino 5 cosa lo lega ad Ivana Mrazova. Diciamo che vediamo un po' che succede. Ci siamo conosciuti lì dentro la casa, non c'è mai stato assolutamente niente. Ivana aveva un ragazzo fuori. Non lo so cosa succederà, la stima nei suoi confronti è grande, staremo a vedere. Mi piace come è dentro. Insomma, per ora non è ancora arrivato l'amore, anche se l'ex tronista di Uomini e Donne dichiara di avere una grande voglia di innamorarsi. Il mio cuore è libero, spazio c'è in è, pronto ad accogliere qualcuno al 100%. Grande fratello VIP, Luca Onestini, La scelta sul futuro, laurea o tv? Parallelamente alla sua carriera all'interno del mondo dello spettacolo, Luca continua a studiare all'università per diventare un dentista. Al momento, Onestini è al quarto anno e non sa ancora cosa ne sarà del suo futuro. Ancora non lo so, però sicuramente mi laureerò. Poi cosa succederà domani, oltre a questo, non lo so. Insomma, l'ex tronista ha deciso di vivere giorno per giorno ciò che la vita gli pone davanti, senza troppi progetti a lungo termine.